Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Fabrizio e questa è la mia nuovissima postazione Track Racer, ragazzi, che è appoggiata su un magnifico tappeto personalizzato con il logo di Sim Drivers, Non so se si vede, ragazzi, eccolo qua. Allora, ragazzi, TR-160 della Track Racer. Io devo ringraziare assolutamente tutto il team ARC, team di Pavia, in particolare Andrea Rossetti e Alessandro e Claudio per la loro disponibilità e per la loro professionalità perché veramente sono stati fantastici quindi grazie ragazzi veramente perché grazie a voi la postazione è finalmente a casa ed è montata allora ragazzi io cosa, cosa devo dirvi di una postazione in profilati di alluminio che parla da sola perché è fatta di da una decina di slot da 160x40 da otto montanti da 120x40 quindi già la qualità si vede qui per quanto riguarda eh, l'alluminio che vi arrivano 8 colli dove ogni singolo pezzo è imballato e straimballato e protetto che c'è tutta la bulloneria che c'è un manuale online che eh, praticamente vi spiega passo passo come dovete montare la postazione anche se il grande Andrea mi ha detto qui è il link buon divertimento perché comunque ci vogliono circa 10-15 ore di lavoro per chi non ha esperienza perché insomma ci sono un bel po' di elementi da unire e tante regolazioni da fare i manuali vi danno la mano anche se onestamente ci sono delle cose scontate che dovrebbero non dovrebbero esserlo, ad esempio come L'impostazione della regolazione della distanza dei due montanti rispetto al sedile e alla pedaliera quindi magari andrea se puoi segnalarlo di dare una forchetta di regolazione in base all'altezza dei piloti sarebbe veramente interessante per quanto riguarda l'utente finale all'idea di questa piccola cosa come segnalazione come eh, critica costruttiva devo dire che la qualità in generale di questa postazione è veramente ineccepibile è veramente incredibile ragazzi perché già soltanto il supporto per quanto riguarda il, le basi e della pedaliera che sono fatti in acciaio al carbonio che praticamente sono inflessibili e sono da 9 mm preforati per mettere qualsiasi tipo di base, qualsiasi tipo di, di pedaliera sono veramente incredibili, cioè la sicurezza che vi danno, la stabilità, la fermezza è una cosa incredibile, un peso che non, non, bisogna, bisogna portarli per capire di che cosa stiamo parlando. Poi questa postazione ha la possibilità di essere regolata praticamente in tutto, in, in altezza fino a 74 cm stiamo parlando, non è che voglio dire qua ci entrano tutti, anche i giganti da 2,60 m riescono ad entrare. E con la possibilità di personalizzarla come si vuole lasciate stare i led truzzissimi grazie carmelo per questo termine eh, che ho aggiunto io perché a me piace così però anche i piccoli dettagli come la placca qui scritta tra i crazy la possibilità di mettere qualsiasi tipo di sedile eh, scegliere il tipo di slitta che si vuole rialzata abbassata come volete eh, la possibilità di mettere porta tastiere porta mouse porta eh, tablet eh, porta quarto monitor eh, supporto triple screen integrato o esterno eh, porta pc come il mio che io praticamente l'ho testato mangiandomi una matriciana seduto sopra senza nessun tipo di problema e ragazzi un metro 82 per 106 kg che sono un bue praticamente e non si muove ho fatto anche un video che vi posterò qui dove praticamente io mi alzo sostenendomi dal braccio del triple screen dove c'è una leggera flessione, ovviamente fisica dove però la postazione non si muove giusto per farvi capire la fermezza e la stabilità di questa postazione una qualità veramente che non c'è nulla da dire ragazzi non c'è nulla da dire è veramente bellissima e l'esperienza di guida è veramente fantastica proprio data dal fatto che questa stabilità e questa inflessibilità dei vari supporti vi restituisce il massimo possibile delle potenzialità delle vostre basi che vi producono i force feedback quindi la godibilità dell'esperienza di guida è veramente spaziale e che cosa ci si può aspettare da una postazione di questa, ovviamente il massimo possibile. E TR160 della Track Razer il lavoro lo fa e lo fa egregiamente. E per quanto riguarda il prezzo, i prezzi rispecchiano quelli che sono attualmente le offerte sul mercato, ragazzi. È ovvio che più mettete accessori e più lievite il prezzo, però il prezzo di base della postazione senza accessori in più è quello che è in linea con quello che è il mercato. Anzi, devo dire la verità, ho risparmiato anche qualcosa passando da Arco Team direttamente. Quindi ragazzi, cosa aggiungere a questa fantastica postazione? Niente, che la mia esperienza personale è del tutto positiva, sono veramente contentissimo, oltre al prodotto in sé, anche dal fatto di aver incontrato delle persone fantastiche che eh, onestamente sono... Danno i consigli giusti, danno l'assistenza giusta, ragazzi. Quindi sono veramente contentissimo. Niente, cercherò di approfondire un attimino l'argomento quando ce ne sarà occasione. Nei prossimi video abbiamo ancora la P2000 da recensire, abbiamo anche la eh, CSV 2.5. Perché è vero che non ne abbiamo parlato, ma perché non c'è un Direct Drive, eccetera? Quindi non esitate a lasciare un commento qui sotto, ragazzi. Lasciate un pollice in su se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale, ragazzi, se non l'avete ancora fatto, tanto è gratuito. Noi ci vediamo prestissimo. Da Fabrizio è tutto, un abbraccio. Ciao!